Su quanto noi donne siamo le prime a traparci le ali, cioè gli altri fanno, sicuramente non ci aiutano, però spesso siamo noi che non siamo capaci, lei dice, di sedere al tavolo. Cioè, lei racconta di essere stata, tra l'altro è tipo del board di Walt Disney, di grandi corporation, racconta di essere in riunioni dove il gabinetto delle donne non c'è, perché non c'è mai stata una donna. Come possiamo immaginare. L'altra invece è Maurice Meyer che era eh, l'impiegato numero 7 di Google, eh, brillante ingegnere di Stanford. Quindi lei è proprio eh, PhD in computer science, lei ha lavorato eh, fortemente nella parte iniziale di Google eh, all'elaborazione degli algoritmi. Tra l'altro, quando voi cercate una cosa su Google e cioè volete cercare, non so, informatica, scrivete informatica, cioè scrivete una parola sbagliata e vi dice, forse volevi cercare, quell'algoritmo l'ha fatto lei, quella parte dell'algoritmo l'ha fatta lei e ha ricoperto dei ruoli di VP in Google molto importanti nella parte tecnologica, finché un anno fa, poco più di un anno fa, è stata chiamata ai vertici di Yahoo. È una tipa molto colorita, aveva fatto specie perché tanto è stata assunta quando era incinta. Che è una cosa che noi strabuzziamo gli occhi. Se uno vuole un amministratore delegato di Yahoo, infatti il fatto che, che sia incinta è un, è un particolare, è tutto sommato trascurabile. Eh, poi ha portato diversi cambiamenti di clima e culturali all'interno di Yahoo. Eh, tra l'altro prendendo delle decisioni che a noi sembrano abbastanza strane perché ha chiesto alle persone di lavorare presenti in azienda per almeno un certo, un, un certo tempo la settimana allora noi siamo abituati a bollare il cartellino cioè noi viviamo in un mondo ancora ottocentesco però eh, all'estero no in California sono andati addirittura oltre per cui la gente lavora, eh, prende uno stipendio da Iaul, lavora tanto ma non si presenta mai in ufficio cioè di lavorare per obiettivi è spinto molto all'estremo al punto che lei ha capito che questo dava dei problemi di coesione sui prodotti di, di non avere una cultura comune quindi ha chiesto agli impiegati di Yahoo di passare un certo numero di ore alla settimana almeno in ufficio cosa che prima non facevano poi è nota perché si compra degli abiti bellissimi, va alle sfilate si compra delle ville meravigliose quando eh, recentemente eh, ha avuto più hit di, di Google lei si è comprata una villa da 35 milioni a San Francisco quindi ha fatto no, bene, è, è fatto bene. Ha ecco, qui un'altra cosa che ho trovato eh, nella Wikimedia Mi Foundation che è quella che gestisce Wikipedia ci sono molte donne ci sono molte donne e in particolare il direttore canadese, Sue che poi c'è stata l'executive director e prima continua a essere nel board e perfino in Italia il paspresso è una delle persone... è ancora insomma, presidente? è si sì, è, è scritto un passo, ma dovrebbe essere ancora presidente. Mi pare sui. che non lo sia più. Che lo sia, sia ancora nel board, ma non ah. più, comunque, insomma, è sicuramente una figura di spicco. E di Ho voluto citare due donne importanti con famiglie numerose, ce ne tante, ma... Eh, Sophie van der Broek non è niente meno che il Chief Technology Officer di Xerox eh, Xerox ha credo il più bel centro di ricerca um, del globo terraqueo a Menlo Park eh, che è quello dove Steve Jobs andava a spiare le novità quindi il mouse, tutte queste le tavolette, ta è tutto nato a Menlo Park quindi lì eh, solo con permessi speciali lasciavano entrare Steve Jobs tutta sta roba qua più tutta la parte tecnologica di Xerox è in mano a una signora che è una signora belga che ha tre figli ed è pure rimasta vedova. da quando i bambini erano piccoli e ha continuato a, a levare tre figli e sali di mente e intanto a dirigere il mezzo parco l'altra Susanna Ricitky è una delle prime impiegate di Google è quella che era la padrona del garage dove i due hanno inventato Google <coughs> lei è vice president della parte business di Google quindi è quella che si occupa di tutti gli ad gli ad, le statistiche le, non tanto della parte tecnologica ma quella che deve far soldi quindi lei è uno dei, dei massimi dirigenti e ha quattro figli quindi altrove si può per concludere cerchiamo di ricordarci che le donne hanno dato tanto all'informatica danno ancora Cerchiamo di ricordarcene e il mio augurio è che, che quelle quattro signore là che hanno fatto tanto per il primo computer aiutino quelle quattro signore lì a connettersi con il computer e a sentirsi meno sole nel mondo. Grazie. Grazie. Giovanna Giallo, e le presenterò con mia moglie che fa la ricercatrice al Politecnico ah, di Torino fantastico. in Meccanica e abbiamo quattro figli. Oh, <ride> guarda, io le metto così. ora la foto, <ride> io ne ho tre solo. E quindi, e di intanto, arriva a casa con le unghie sporche perché ha lavorato qualche macchina nel laboratorio oh, di Meccanica. Oh, che bello. Ehm, grazie anche per questa carrellata che ci ha portato, io poi chiamandomi Vico di Cognome, per me la storia è i. <ride> ritorni alla storia sono qualcosa di connaturato e quindi il fatto di andare a vedere delle storie che eh, riguardano il passato ma che in qualche modo possono essere di insegnamento, anzi dovrebbero esserlo ancora di più, per cui eh, grazie anche ai, alle vostre attività che vedo essere anche poi proposte alle scuole e alle, eh, appunto alla fruizione via internet con tanti ricchi. In questo senso il fatto di poter aver eh, condiviso eh, del sapere tramite la rete è sicuramente importante perché eh, senza aspettare che alcuni riconoscimenti arrivino in posto, eh, l'invito è anche quello di eh, affermarsi. In questi giorni sto portando in giro con Patrizio Robersco uno spettacolo sul DNA e puntualmente all'inizio ringraziamo anche Rosalind Franklin che è stata colei che ha fatto le fotografie ai raggi X che poi Watson e Crick hanno utilizzato per eh, con il loro capo Maurice Wittens, eh, costruire la teoria del DNA che a quei tre è valso il premio Nobel e Rosalind non lo ha ricevuto. Eh, uno perché purtroppo era già morta per le radiazioni che ha assorbito e quindi è morta quattro anni prima dell'attribuzione del Nobel. Ma al momento del Nobel i tre signori non l'hanno nemmeno citata e senza il lavoro suo non si sarebbe potuto fare assolutamente nulla e quindi molte cose arrivano dopo. Meno male che con il Web possiamo perlomeno accorciare i tempi. Eh, chiudiamo questo trittico con eh, Anna Vaccarelli, eh, primo tecnologo dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR e eh, che così racconta un altro pezzettino della nostra storia. Che, grazie a tutti, io mi cerco la presentazione ma ho bisogno di un aiuto perché un scomparso tutto. Grazie. grazie. E mi sono domandata quando mi hanno invitato, bene, ci sono tanti argomenti di che cosa parlo. Io sono nel CNR quindi mi occupo di attività di ricerca in questo settore. Ho detto: Boh, proviamo a vedere qual è la situazione delle donne nel mondo della ricerca. <ride> la cosa è bellissima. No, è bellissima. bellissima. Eh, vabbè, non importa, va bene anche quello. Va bene, così. Va bene la, la slide è così. È la piccola cosa eh, mi piace. Sì. Cosa è una cosa bellissima. No, Va bene. e e cominciata la seconda malattia. stesso e perché la pecora rosa? No, ho cominciato a pensare a quando io mi sono iscritta a in ingegneria eh, nel 1977 e non c'erano i bagni delle donne. No, non c'erano. E... all'università sì. No, ingegneria no, no, Pisa, sì, ingegneria a Pisa. A Pisa, a Pisa. No, sì, sì, sì, sì, no. no, no, no. no all'università qui noi sì. distinguiamo ah, Politecnico e Università. No, no. Ah. Al Politecnico, Politecnico non c'erano. i bagni delle donne, non c'è. A scienza, cioè. quindi quando ci avevamo otto ore di lezione tutti i giorni diventava un problema eh, mi sono iscritta a ingegneria nel 77, 300 matricole nel corso di ingegneria elettronica dove c'erano diverse donne, eravamo in otto. Mm? <ride> e quindi eh, c'è la percora rosa e fin qua, eh, mi ricordo che il professore di analisi 1, che non nomino per decenza eh, alla prima lezione ci disse ma fareste meglio a cambiare facoltà perché come è noto il cervello delle donne è più piccolo e non ce lo farete mai. E, e ci invitò a andare nelle aule accanto dove c'era una scuola di servizi assistenti sociali, non mi ricordo, e che noi notavamo, noi donne e anche i nostri compagni Io uomini. non Voglio notavamo. sapere il nome di quel signore. <ride> Te lo dico poi separatamente perché noi sì. eravamo tutti... Una classe di tutti i maschi, con queste noi donne che ovviamente scarpe basse, jeans, eccetera, perché eccetera, andavano in bicicletta, e queste ragazze invece tutte con le minigonne, i tacchi alti, quindi i nostri compagni di, di, di corso, nell'intervallo, nell fuggevano tutti fuori. bene, Di tutte queste donne, alla fine, siamo arrivati a un certo punto, iscritta nel 77. Quindi, io mi sono laureata nell'84, non ci ho messo neanche tantissimo, mi sono laureata diciamo, in 6 anni. E mi sono guardato un po' intorno anche a quell'epoca per capire quanti dei miei compagni di corso avessero raggiunto questo traguardo, che tutto sommato diceva cioè, ah, come sei stata brava, però, cioè, mi ci è voluto un annetto di più. Delle otto donne in quel periodo ci siamo laureate in quattro, il 50%, quindi le pecore rosa sono un po' aumentate, di circa 300 uomini nello stesso periodo se ne sono laureati una trentina di cui uno perché era veramente bravo, l'altro ha fatto un po' in fretta perché ha messo in cinta una no, ragazza e si doveva sposare, quindi ho un attimo accorciato i tempi diciamo, di questi tre Bene. questo era il panorama nel 1984, sono passati un po' di anni e, sempre lì, dico, e, e quindi che cosa è successo? intanto cominciamo a vedere cosa è successo nel CNR dove io lavoro dal 1987 quindi questo, passano gli anni, CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, questo è il palazzo, la sede di Roma, questo non è dove vivo io, è la sede di mamma CNR, come io, dove c'è il presidente del CNR. Il CNR è organizzato gerarchicamente in un certo modo, che poi vi farò vedere. Queste sono i, delle statistiche del 2011, che potete leggere facilmente, soprattutto potete notare qui, gli addetti alla ricerca sono per zone la percentuale tra uomini e donne c'è anche una certa differenza tra nord e sud e devo dire che la differenza tra uomini e donne nel nord sembra più marcata che al sud però comunque sono sempre parecchi di meno questo è diciamo la le, i dati sul personale di ricerca, questi sono i dati complessivi perché nel CNR ci sono eh, ricercatori e tecnici che si, si dedicano attività di ricerca e poi c'è un certo numero di amministrativi che fanno altri lavori, segreterie eccetera. Quindi intanto abbiamo queste percentuali generali nell'ambiente di ricerca. Scusate le righe, ma c'erano già nelle slide originali quindi <ride> non ci potevo fare niente. Eh, qual è la situazione mh, per genere allora intanto vediamo ovviamente la, la, pezzo, la, la fetta di top